Se stai pronunciando quel sì, lo voglio, vuol dire che credi nelle emozioni. E quando si fanno certe scelte, anche la casa e lo stile si sposano con te. Dotolo Mobili ti propone speciale arredo sposi, arredo completo Modern Life, cucina, parete attrezzata, camera matrimoniale, divano letto a soli 7.690 euro. Arredo completo Contemporary a soli 9.590 euro. E in regalo Smart TV, lavatrice o asciugatrice. Speciale arredo sposi è un'esclusiva Dotolo Mobili e paghi in comode rate senza anticipo. Dotolo Mobili, qualità al giusto prezzo. A passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola, Caserta.